Ok, allora, buongiorno, riprendiamo la settimana riagganciandoci all'esercizio della settimana scorsa che era quello sul quadrato magico. Um, io eh, rispetto a eh, ciò che abbiamo fatto in aula, eh, di fatto subito dopo la lezione ho completato l'esercizio, ma dicevamo era abbastanza semplice perché la parte ricorsiva di fatto non ho dovuto toccare, ho semplicemente dovuto implementare i vari metodi contains, add, remove per la gestione della, della, del quadrato stesso quindi dei numeri all'interno del quadrato implementandoli essenzialmente eh, sotto forma di, eh, di delega l'add delega, no, delega la mappa sottostante remove delega la lista sottostante contains delega la lista sottostante e così via quindi non c'è nulla di particolare e poi l'unica cosa un pochino, eh, diciamo così, faticosa è stata eh, implementare il metodo isMagic, che ci dice effettivamente se questo quadrato parziale che a questo punto è arrivato alla massima dimensione, quindi siamo nel caso terminale della ricorsione, effettivamente è, è magico nel senso che quadrano tutte le somme. E' il metodo di magic, è un metodo abbastanza noioso, in cui devi metterti lì, riga per riga, fare la somma, vedere se la somma è uguale o diversa dal magico, dal valore magico che dovrebbe avere. Stessa cosa per le colonne, per la diagonale discendente, per la diagonale ascendente, E se c'è almeno una somma che non quadra, dici che non è magico, se invece tutte le somme quadrano, ritorna il vero. Quindi questa è una parte abbastanza noiosa, ma per nulla difficile, bisogna solo non far confusione con numeri di riga e numeri di colonne. L'altra cosa che ehm, non, non ricordo se avevamo già visto insieme oppure no, è quando salvo la soluzione, devo sempre ricordarmi, l'avevamo visto nel caso del totocalcio, di fare un clone no, del quadrato ottenuto, perché altrimenti rischiamo di salvare tanti riferimenti allo stesso oggetto che poi sarà vuoto hm, al termine della ricorsione. Questo l'avevamo già visto, oramai ricordiamoci che sarà sempre così. Allora, questo significa che semplicemente se io faccio run, mi darà tranquillamente, avendo impostato il 3 come parametro sulla dimensione del quadrato magico da generare, mi dà tutti i quadrati magici di lato 3. Quindi 276, 951, 438 e 1, 1 l'altro 294 come prima riga, 753, 618 e l'altro e così via. Ci sono, se non conto male, 3, 6, 8 quadrati magici di lato 3. E questa è la totalità di tutte le soluzioni possibili. E ho aggiunto anche un piccolo calcolo, no? un piccolo timer, che mi dice che tutto questo è stato calcolato in, malcontato un quarto di secondo, 220-230 millisecondi. Quindi questo esplorando tutto lo spazio possibile e immaginabile. Quindi io posso provare a lanciarmi e dire, va bene, eh, proviamo a vedere invece i quadrati di lato 4. Provo a eseguire il programma, quindi ho modificato il programma di test, ho messo 4 al posto di 3 e aspetto, e aspetto, e aspetto. Per quanto aspetto? Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente è ho sbagliato qualcosa c'è qualche balco che fa sì che il programma con tre funzioni con quattro no oppure non trovi nulla e quindi non mi stampi nulla no in realtà vedete che il, il, nella console c'è questo bottone rosso che indica che il programma sta eseguendo è in esecuzione quindi al limite se vogliamo lo dobbiamo stoppare ma lui sta facendo qualcosa semplicemente non sta dando segni di vita sull'output perché non sta ancora stampando nulla e quanto devo aspettare? Allora, eh, nel resto della lezione di oggi ci daremo degli strumenti per poter immaginare o stimare quanto dovremmo aspettare in questo caso. Io ho provato a fare un altro esperimento diverso, qui lo stoppo perché non possiamo fare stare un'ora a guardare una finestra vuota. Eh, dopo la lezione di lunedì o martedì scorso ho avviato questo programma su un altro PC, sul PC che è in ufficio, che è rimasto acceso da allora perché da una settimana di fila sta girando. Quindi questa è la connessione remota sul computer che è in ufficio. E effettivamente ha trovato un certo numero di soluzioni. No? Tanto ne sta continuando a trovare, quindi se io provo a mettere, copiamole nel blocco note, ha trovato finora 304 soluzioni, finora però ha girato qualcosa come 134 ore. Quindi eh, E va bene, dice quando è che terminerà. E eh, boh, non so, adesso i quadrati che ha trovato sono del tipo 1, 14, 8, 11. Allora, sapendo come va la ricorsione, l'1 in alto a sinistra è il primo tentativo che ha fatto. Quindi quando al posto di 1 vedremo comparire il 2 vorrebbe, vorrà dire che saremmo a un sedicesimo, no un sedicesimo, sì, sono 4x4, 16 caselle, a un sedicesimo dello spazio di ricerca. Finora Non siamo ancora arrivati a un sedicesimo. Siamo quasi alla fine perché è 1.14. Bisogna vedere se ci sarà 1.15 o no perché bisogna capire se ci saranno soluzioni o no. Non so adesso cosa sta facendo il programma, se sta esplorando ancora 1.14 puntini puntini oppure 1.15 puntini puntini oppure già 2.1 puntini puntini. Perché se stampassi anche tutta questa roba eh, non capirei più nulla. Quindi, ben che vada, supponendo che adesso sia arrivato alla fine del sedicesimo, del primo sedicesimo della ricorsione significa che tra 16 settimane dovremo avere l'elenco di tutti i quadrati eh, di lato 4 se nessuno si inciampa sul filo della corrente di quel computer, se non si pianta qualcosa, eccetera eccetera. E allora uno si chiede perché è lento così? Cosa succede? La allora, prima cosa che vedi, ma pure questo computer cosa sta facendo? Allora. Una cosa che volevo farvi vedere è che questo computer che sta eseguendo questo programma, tra l'altro è una cosa carina perché questo programmino qui che si chiama Process Explorer, vabbè uno dei tanti mi, milioni di utility, ti fa vedere non solamente il tempo di esecuzione ma anche il numero di istruzioni macchine, di cicli macchina che sono stati eseguite da quando è stato lanciato il programma e qui siamo nell'ordine del mille, un milione, un miliardo... Mille, miliardi, del milione di miliardi di, di istruzioni eseguite no? in una settimana. Quindi la CPU, poverina, si dà da fare. Il computer non è neppure troppo stressato, perché se io vado a vedere, l'uso della CPU di questa macchina è in buona parte è non utilizzato. Qui mi fa vedere che la CPU in totale è utilizzata al 41%, 40, 35, insomma quei numeri, ma la parte che considera solamente il nostro programma, che è quella rossa, è utilizzata solamente per il 12%. Quindi il verde è altro, rosso è il nostro programma. E se vado nel dettaglio, vedo che questo computer ha 8 core, come la maggior parte dei, dei processori moderni e uno lo vedo che lavora a rosso, no? un pochino l'altro, e tutti gli altri no. Perché? Ma Principalmente perché questo programma è impostato in modo da essere totalmente sequenziale, quindi ha un unico thread di esecuzione, ha un unico flusso di esecuzione, quindi pur avendo 8 core, che poi in realtà sono 4 virtuali, perché sono 4 core fisici e ciascuno dei quali eh, implementa internamente due core logici, questo è un problema di, di architettura della CPU, um, però diciamo così, concettualmente avendo otto processori disponibili, noi ne possiamo usare uno, uno solo, per volta, perché la nostra esecuzione nel programma è un'esecuzione seriale, sequenziale. Gli altri core sono usati nella parte verde, di fatto per far lavorare Windows, per far lavorare le finestre e altre cose. Quindi noi stiamo usando, nonostante abbiamo un computer beh, abbastanza mediamente carrozzato, stiamo usando al massimo, vedete che stiamo usando praticamente, non è a caso che sia il 12% qua sotto, che sia, lo vedevamo prima, al 12,4%, 12,3%, e che è esattamente un ottavo. Quindi vuol dire, stiamo usando a manetta totalmente un core degli otto, poi in realtà non è sempre lo stesso, probabilmente lui per motivi termici passa un po' su questo, un po' sull'altro e poche altra roba, ma questo è un problema interno, al sistema operativo, su come distribuisce tra i vari core ehm, le, le elaborazioni. Quindi abbiamo un processore virtuale degli otto usato totalmente e tutto il resto non utilizzato. Quindi questo è già un primo problema che noi in questo corso non affronteremo, ma del fatto che per poter sfruttare la potenza di calcolo bisogna necessariamente passare a elaborazioni parallele quando avere macchine macchine multicore se poi il programma lavora su un thread solo su un flusso solo di esecuzione sequenziale un core lavora e tutti gli altri no quindi questo è il primo, programma, il primo problema questo core lavora però uno di questi lavora eh, sarebbe stato carino sapendo di avere una macchina 8 core dire ok io lancio otto volte il programma in parallelo e a ciascuno do una parte diversa dello spazio di ricerca da, da esplorare a una coppia do i numeri iniziali 1, 2, l'altra coppia do i numeri iniziali 2, 3, così via, almeno vado avanti in parallelo e arrivo alla soluzione otto volte prima, più o meno, se cioè poi non si intralciano tra di loro i vari programmi. Quindi bisogna riuscire a parallelizzare l'algoritmo per riuscire a sfruttare la potenza di calcolo. E con la ricorsione è particolarmente facile, uno potrebbe dire, ok, io faccio i primi due livelli di ricorsione in sequenziale, poi dal terzo in poi lo do, anziché darlo semplicemente a una procedura ricorsiva nel mio stesso, nel mio stesso flusso di esecuzione, faccio partire un, un processo parallelo che se ne occuperà da qui in avanti. Eh? Quindi questo è facilmente sfruttabile. Vabbè, questo è il primo pensiero che volevo farvi vedere. E Il secondo pensiero è ehm, perché. Ok, dato, per il fatto, dato il fatto che questo è un processo sequenziale, va bene. Dove viene speso il tempo di esecuzione? Perché non mi dà fuori le soluzioni? Allora, per fare questo, io ho usato un altro strumento ehm, che ha un nome stranissimo, Java Mission Control, che è un programma che fa parte della, quando si è installato la JDK di Java, e questo è una, di fatto una console di amministrazione della macchina virtuale Java, che ci permette di andare a osservare cosa fa la macchina virtuale e analizzarlo. Quindi questo qui, questo programmino bruttino, che mi dice guarda che io ho trovato adesso JVM Browser in esecuzione tre macchine virtuali. Una che sta facendo girare Eclipse una che sta facendo girare mission control e una che sta facendo girare test quadrato. E quindi si può andare a collegarsi a questa macchina eh, virtuale per vedere cosa sta facendo. Ad esempio un modo per vedere cosa sta facendo oh, perdone, è fare questa, attivare questa funzionalità, non è per uno intuitivo questo programma, eh, quindi non preoccupatevi. Eh, di registrare ciò che sta succedendo se tu attivi il recorder, praticamente registri per una certa durata eh, il mission control osserva cosa fa il programma registra cosa fa e poi raccoglie dei dati questa operazione si chiama profiling quindi va a strumentare l'esecuzione del programma, si segna i metodi che chiami, quando li chiami, quanto tempo spendono, eccetera, eccetera. Ovviamente nel farlo un pochino rallenterà il programma, ma poi alla fine ti dà dei dati oggettivi che ti dicono eh, che cosa ha fatto il programma nell'intervallo in di tempo di osservazione. Allora, io l'ho fatto ieri, l'ho osservato per 5 minuti e qui apro semplicemente il file che avevo già ottenuto diamo di tempo di elaborarlo eccoci qua e qui mi dice essenzialmente mi dà le, le, le informazioni sulla memoria utilizzata minima e massima sul tempo di CPU utilizzato nei 5 minuti di osservazione ma in realtà questo lo sapevamo già la cosa interessante qui mi fa anche vedere quanta memoria utilizzo ma non questo programma non alloca particolare memoria, quindi vedete che è molto piatta la curva sulla memoria, la cosa interessante è questa parte qua sul codice, che fa vedere, quindi io il programma, per 5 minuti ho osservato il mio programma ricorsivo, che sta girando da una settimana, e mi dice che il tempo di CPU speso è stato speso per l'87% dentro il package quadrato e per il 12% del tempo dentro il package java.util. questo è a livello di package, qua sotto c'è a livello di classi e cambiando qua, la cosa più utile di tutti, questa hot methods, sono i metodi che hanno speso più tempo. Quindi questo programma per l'84% del tempo è ehm, dentro il codice della procedura cerca. Poi per l'11% del tempo è dentro il codice della remove e tutto il resto è assolutamente trascurabile quindi ad esempio la, il metodo ease magic qua non compare neppure che è il metodo complicato che fa tutti i doppi loop per contare le somme per riga per colonna è irrilevante perché magari è un po' lento quando lo chiamo perché deve fare tanto lavoro ma viene chiamato talmente raramente che complessivamente non conta eh, cosa mi dice questo? mi dice che ad esempio questo metodo remove non mi aspettavo che lo uso nella fase di backtracking non mi aspettavo che portasse via così tanto tempo il 10% del tempo in un'istruzione sola allora potrei andare a capire come l'ho implementato e se si può recuperare quindi vuol dire che io il metodo remove L'avevo implementato, allora, cerca quadrato, chiama remove qui quando deve fare, fare backtracking. Dopodiché il metodo remove va a chiamare la remove della lista, passandogli un intero. Cosa fa questo metodo remove della lista? Va a cercare dove si trova l'oggetto e lo elimina. In realtà questo non ci serve. A cercare dove si trova l'oggetto, cioè il numero intero che vale 7, significa in una relist, ma in tutte le liste, scandire la lista dall'inizio fino a quel punto. Ma io so già, per come uso questo algoritmo, che quando faccio il remove dovrò sempre comunque togliere solo l'ultimo elemento. Qui è inutile che vada a fare la scansione nella lista. Io posso già dirti, cancella l'ultimo. Qui nel caso della lista, in realtà ci sono due metodi remove, uno dei quali, che ho usato qua, riceve come parametro un oggetto, un object, l'altro, e quindi cerca l'oggetto e lo cancella, cercandolo, scandendo, chiamando il metodo equals, eccetera, l'altro invece riceve come parametro un int, e l'int rappresenta la posizione, in cui c'è l'oggetto da eliminare. Quindi già probabilmente sostituendo da remove l'oggetto a remove la posizione, la posizione la conosco perché è il mio livello della ricorsione, probabilmente riesco a recuperare un 10% del tempo. Io non ho avuto il coraggio di fare questa modifica perché avrei dovuto stoppare il programma e farlo ripartire. Quindi ci sono una serie di ottimizzazioni, anche stupide, che magari non ci vengono in mente fino a quando, dati alla mano, non scopriamo dove il tempo viene speso da un programma. Quindi il problema dell'efficienza è anche andare a capire, e non è assolutamente intuitivo, capire dove viene speso il tempo. E capire perché, e capire come si fa eventualmente a modificarlo. Quindi qua i modi sono diversi, rimuovere l'elemento per posizione anziché per valore, e quindi evita una ricerca lineare nella lista, oppure l'altra possibilità, è non andare a modificare la lista parziale, perché io quando faccio ricorsione ho l'oggetto parziale a cui aggiungo, la modifico e aggiungo un pezzo, e poi dopo aver aggiunto un pezzo devo rimetterlo a posto, ovviamente, ma se rimetto a posto, backtracking, mi costa, io forse faccio più in fretta a prendere quell'oggetto parziale, clonarlo, modificare il clone e poi buttarlo via. Non devo fare nessun backtracking perché l'oggetto originale non l'ho mai toccato quindi in questo caso non si farebbe parziale.addi ma sarebbe parziale.clone.addi e a questo punto a questa procedura ricorsiva passo il clone modificato e non devo più fare backtracking. Voi mi dite, eh, ma cacchio, ma clonare un oggetto costa perché devo copiarci i dati dentro? Sì, però costa anche eliminare l'elemento così. Quale costa meno? sperimentiamo, bisogna provarlo di sicuro costa meno l'ultima, cioè rimuovere per posizione perché non devo copiare dati in nessun caso oppure cercare dati in nessun caso quindi sono queste piccole cose che quando uno ha dei problemi di performance può andare a guardare oh, non risolviamo niente, eh? sia sì, ben chiaro perché defalcando l'11% di CPU, anche se questo scendesse a zero in 16 settimane lo, lo termineremo probabilmente in 15 settimane, no? abbiamo un 10% in meno. Non abbiamo sostanzialmente risolto il problema. Perché il grosso no? Del, dell'efficienza o della non efficienza di un programma non sta tanto, sta sicuramente nelle strutture dati, ma di più ancora nell'algoritmo, nell'algoritmo utilizzato. Noi adesso abbiamo un algoritmo che, volutamente, non è per nulla ottimizzato, zero. Cioè è un ricorsivo puro che non, ha nessuna, non cerca di avere nessuna intelligenza se non l'esplorazione completa dello spazio di ricerca. E, eh, e come potrebbe essere reso più furbo? Ma in tanti modi. Il primo modo che mi viene in mente è qui, cioè se io mi accorgo che dopo che ho aggiunto un elemento, supponiamo siamo 4x4, primo elemento, secondo, terzo, quarto, dopo che ho aggiunto il quarto potrei fare la somma della prima riga, no? visto che la prima riga è già completa, e dopo che ho messo la somma della prima riga, se questa somma quadra vado avanti, se non quadra mi fermo subito. E evito di fare tutte le ricorsioni sottostanti, dalla casella 5 alla casella 16. Idem 5, 6, 7, 8, dopo che ho la seconda riga completa posso fare anche la somma della seconda riga. E se la seconda riga eh, quadra vado avanti, se non quadra mi fermo. Quindi anziché aspettare di arrivare al livello 16... Posso fare un controllo preliminare sulle soluzioni parziali. Io sulla soluzione parziale non posso dire che è giusta o che, o che porterà una soluzione giusta, però posso magari scoprire che è sbagliata, che non porterà di sicuro una soluzione. Allora, a livello 4, a livello 8, a livello 12, in generale a livello I modulo size, posso fare un controllo parziale sulle righe. È chiaro che è un tempo di calcolo in più che mi sobbarco spesse volte ma magari calco, spendendo un pochino di tempo in più a fare delle somme parziali delle prime righe ehm, risparmio molto più tempo nel numero di chiamate nel mm? numero di chiamate di questa, di questa funzione ricorsiva quindi questa è la prima ottimizzazione possibile eh, un'altra ottimizzazione possibile è l'ordine con cui riempio il quadrato io lo sto riempiendo per righe, no? però nell'ottica di, um, nell di fare dei controlli dicevamo primo, secondo, terzo, quarto, faccio la somma e vedo. Se la somma è positiva, vado, cioè è, è il valore corretto vado avanti, quinto, sesto, settimo, ottavo, rifaccio la somma, controllo queste due, eccetera, eccetera. Però così vuol dire che okay, il primo controllo lo faccio dopo quattro livelli, il secondo controllo lo faccio dopo altri quattro livelli. Si può fare di meglio? Sì. Io potrei riempire il quadrato così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto lo posso riempire nell'ordine che voglio, no? L'importante è che sia coerente, c'è sempre lo stesso ordine delle caselle. Allora vuol dire che io il primo controllo lo posso fare dopo 4 livelli di ricorsione, il secondo lo posso fare dopo 7 livelli di ricorsione, non dopo 8. Eh, cosa vuoi che sia? Eh, 16 volte tanto il tempo di ricorsione. E allora a questo punto posso fare 7, 8, 9, 10 e quindi posso controllare la seconda riga dopo 10 livelli, anziché dopo 4, 8, 12. 11, 12, e quindi faccio il terzo controllo al dodicesimo livello e non al sedicesimo. Quindi riesco molto prima a fermare la ricorsione, perché riesco a fare dei controlli preliminari di validità, di sanità, tra l'altro qua posso anche fare, guardate già, la diagonale trasversa. Così, la prima cosa che mi viene in mente, no? Ragionandoci sul problema, uno riesce a capire che ci sono, affrontandolo, dividendolo nel modo giusto, divide timpera, sì ma non divide a caso, divide ragionandoci, eh, riesce ad anticipare molte volte la, la soluzione. Anticipare la soluzione significa tagliare pesantemente i rami della ricorsione. Quindi facendo giochini di questo genere io ho la speranza che riusciamo a fare una versione del programma che mi risolve il problema di 4x4 in un tempo più accettabile, non, non, non oso fare previsioni, eh? però riducendo notevolmente il numero di chiamate ricorsive che faccio. Questa funzione ricerca non fa niente, poverina, perché a parte questo che viene fatto solamente nel caso dell'ultimo dell livello di ricorsione, ma altrimenti fa un add, e un remove, fine, cioè non è che puoi semplificarla, non c'è niente da togliere qui. Il, non è il problema, è il tempo di esecuzione della funzione cerca. Il problema è che ha un tempo di esecuzione ridicolo, ma viene chiamata un numero esorbitante di volte. Adesso il, il profiler purtroppo, questo qui non, non mi fa vedere il numero di chiamate. Altri profiler più furbi invece fanno proprio vedere quante chiamate ha fatto e quanto durava ciascuna chiamata. Da cui vedevi se il problema era il numero di chiamate oppure il tempo, speso uni, per, tempo unitario no? speso in ciascuna chiamata. Quindi qui, eh, qui ci sono due dimensioni, tre dimensioni no? su cui lavorare per recuperare l'efficienza di un programma. Uno, sfruttare al meglio l'hardware. Quindi se l'hardware è parallelo, facciamo un programma che possa lavorare in modo parallelo. Due, evitare di sfruttare meglio le strutture dati, diciamo così, evitare di fare delle operazioni che siano inutilmente costose, con il discorso della remove che si poteva fare meglio, quindi evitare di sprecare tempo, a scandire una lista quando sai che l'elemento che vuoi cercare è sempre l'ultimo, quindi sapere esattamente quali strutture dati usare, e in quale contesto. Tre, ehm, che è quello più importante, che dà più effetti, migliorare l'algoritmo. Rendere più intelligente l'algoritmo, dare all'algoritmo una maggiore conoscenza del problema. Perché se guardate questo codice, è uguale in qualunque procedura ricorsiva di questa terra. Lui va, va giù, testa bassa, senza guardare. L'unico che sa che problema stiamo risolvendo è questo metodo qua. Tutto il resto del codice non sa cosa stiamo facendo e quindi, poverino, funziona. Ma è molto dispersivo. Mentre invece, se noi spieghiamo già anche la parte di, di discesa ricorsiva, quella che scende, non quella che valuta in fondo, guarda che ci sono certe strade che sono migliori di altri. Stiamo dando conoscenza del problema alla procedura ricorsiva e che le rende, la rende più furba nell'esplorare lo spazio di ricerca o meglio ancora nel non esplorare parti dello spazio di ricerca quando sappiamo che non sono promettenti, che non possono contenere la soluzione. Ok? Vabbè, lasciamolo andare così vediamo fin dove andrà. Io di sicuro non lo lascio girare per 16 settimane, no? però ci tenevo a tenerlo vivo fino alla lezione di oggi per poter fare questi ragionamenti insieme. E questi sono tutti ragionamenti però empirici, ok? Modifichiamo qualcosa, proviamo, vediamo cosa succede. Come facciamo a strutturare un po' meglio questi ragionamenti? Beh, cioè, ci sono delle tecniche di analisi no? che ci permettono proprio di ragionare sulla complessità computazionale, cioè quali sono le risorse in termini di tempo e memoria, e spazio, che sono necessarie per poter risolvere un certo problema, per poter arrivare alla soluzione di un certo problema. Allora, quello che abbiamo visto è un'analisi empirica. No? Abbiamo provato a far girare un programma, ci siamo accorti che è lento, e allora ci siamo fatti la punta al cervello per capire eh, come fare a renderlo più veloce. E ci siamo, abbiamo usato degli strumenti che, per aiutarci un po' a capire cosa stava succedendo. Va bene. A questo punto cosa bisognerebbe fare? Stop, modifica il programma, run e prova di nuovo. Empirico. Oppure in alcuni casi si può, si può anche fare un'analisi più analitica che per meno, perlomeno ti permette di capire se vale la pena. Cioè noi abbiamo fatto una stima che dopo una settimana di lavoro, probabilmente tra 16 settimane, quindi tra 4 mesi, maggio, giugno, luglio, agosto, quando torniamo dalle vacanze, Forse avremo la soluzione. Questa stima io l'ho saputa fare solamente dopo qualche giorno di lavoro, perché dopo mezz'ora non c'è ancora nulla e cosa potevo stimare? Quindi non è neanche facile, quando fai partire un programma, sapere quando, quando avrà finito, quando terminerà. E se avessi scoperto che anziché tra 16 settimane, questo programma rischiava di terminare tra 12 anni? o tra due milioni di anni? E allora lasciamo perdere, no? Ma anche prima di scrivere la prima riga di codice, non è quello l'approccio giusto, non è un problema che possiamo risolvere in modo esaustivo, mm? serviranno altre tecniche di attacco. E, eh, ovviamente da un lato abbiamo il miglioramento della potenza del computer che ci aiuta, cioè, problemi che oggi questa qua è una scala che sull'asse delle X ha gli anni e sull'asse delle Y ha una scala logaritmica, numero di operazioni al secondo per mille dollari di costo dell'hardware. Che fa vedere che c'è un trend, ovviamente, questa sembra grossomodo una retta, forse un pochino più di una retta, ma su scala logaritmica, quindi siamo su un andamento più che esponenziale. Ci fa vedere che a parità di costo di investimento hardware, eh, man mano che passano gli anni, il computer che costa sempre uguale, diciamo, 500-1000 euro, 1000 euro diciamo, eh, sarà ogni anno più potente, più potente dell'anno precedente, a patto di cambiarlo tutti gli anni, ovviamente, ma quello che compri a un certo prezzo ogni anno sarà più potente. Quindi problemi che prima erano impensabili diventano poco per volta più affrontabili o oh, con una velocità esponenziale. Quindi uno dice, beh, un problema, adesso è troppo complicato, ma se io aspetto 4-5 anni, con i computer che ci saranno tra 4-5 anni, si potrà risolvere. Perché i computer che ci saranno tra 4-5 anni saranno, non so, 2 alla 4, 2 alla 5 volte più veloce. Non è così, non è 2, è la base di questo esponente. Ma... Eh, la legge di Moore diceva che la potenza di calcolo aumenta, raddoppia ogni 18 mesi, 1,5 anni. Quindi l'esponente non è 2, ma è poco meno di 2. Eh, all'anno, quindi è due ogni 18 mesi ogni anno e mezzo questo sì è vero, a meno che il problema non cresca con la dimensione più, più che un esponenziale allora se io avessi un miglioramento delle prestazioni dei computer esponenziale ma il problema è che comunque cresce ancora più velocemente di un esponenziale non serve a niente aspettare avrei comunque un gap che non riesco a colmare asintoticamente sempre più grande No? quindi sicuramente andando avanti eh, possiamo risolvere vabbè, problemi sempre più grandi no? quindi qualunque dominio di problema dal sudokino al sudocone, ad esempio, anziché 3x3 5x5 con tanto della tristezza che mi fanno i sudoku ma eh, in generale cosa possiamo dire? allora dal punto di vista analitico noi possiamo immaginare di avere una scatola magica che dato un, un algoritmo ci dica quanto tempo di esecuzione impiega. Sconcentriamoci sul tempo, poi discorsi analoghi si potrebbero fare sullo spazio, ma nel nostro tipo di applicazioni non è un grosso problema lo spazio, c'è cioè la memoria occupata. Allora, eh, per i nostri algoritmi noi abbiamo un parametro che rappresenta quanto è grande il problema da risolvere. Cioè, in questo caso avevamo un quadrato di dimensione 3x3, poi abbiamo provato con 4x4, visto 4x4 non osiamo provare col 5x5. Ah, non ho provato col 2x2 perché non ha soluzioni, eh? quindi se dovete provarlo, in un attimo dice che non c'è niente. E quindi abbiamo un n che cresce, che ci dice qual è la scala del problema. Dobbiamo trovare, che ne so, la miglior strada per toccare 10 città, o per toccarne 15, o per toccarne 20, quello è un fattore di scala del nostro problema. Allora, immaginiamo di avere una funzione t che mi rappresenta il tempo di esecuzione di una generica istanza di un problema di dimensione n quindi n non è il numero che gli do l'ingresso, è la dimensione, un numero che correla con la complessità, di, difficoltà, dimensione dell'input no? a seconda dei casi forse il calcio è il numero di partite il quadrato magico è il lato e eh, è dato un algoritmo, qui ho buttato giù l'algoritmo molto, molto facile, no? il bubble sort, l'ordinamento di, di numeri interi in un vettore, no? in cui vado a confrontare ogni volta numeri affiancati, no? in posizione adiacenti, e se sono nell'ordine sbagliato rispetto all'ordinamento che voglio ottenere, li scambio tra di loro, e ripeto questo fino a quando c'è qualcosa da scambiare. Quindi parto da un vettore non ordinato e con una serie di scambi arrivo a un vettore ordinato. E allora mi voglio chiedere, questo algoritmo qua, a priori, posso dire quanto tempo ci mette a ordinare un vettore? Senza sapere quali sono i numeri specifici, no? Ragioniamo in senso astratto. Ehm, e ovviamente mi aspetto che il tempo impiegato a ordinare un vettore cresca col crescere della dimensione del vettore. Allora se un vettore da 6 elementi come questo ci mette un certo tempo e se l'avessi da 12, da 18, da 24, da 60, da 600 aumenta l'n, aumenta la dimensione del problema da risolvere, come aumenta il tempo per risolvere il problema? Proporzionale a n, n quadro, 2 n? logaritmo di n, b. Eh, in particolare, in questo caso, eh, l'algoritmo di bubble sort è molto deterministico e impiega ogni volta esattamente questo numero di passaggi n4 meno n diviso 2 passi, perché il numero di, di, di confronti che si possono fare, non, non ci interessa il bubble sort quindi non entriamo nel dettaglio, ma questa slide serve per, far, per ricordarci che poi a seconda poi del computer su cui siamo, del linguaggio di programmazione che usiamo, questo numero di passi si traduce in un numero di istruzioni macchina e quindi poi di tempo reale diverso. Quindi questo ragionamento che facciamo a livello asintotico astrae rispetto a una certa serie di fenomeni, rispetto all'hardware che abbiamo. Noi diciamo, vabbè, ma comunque n quadro meno n diviso 2. Noi dall'analisi matematica sappiamo che al crescere di n, questa cosa qua cresce come n quadro. Cioè ciò che ci interessa è il fatto che ci sia un termine dominante n quadro. Quindi astraiamo rispetto ai termini secondari, non li guardiamo, e astraiamo rispetto al fattore di scala. Quindi diciamo, beh, il, il mio computer, e il tuo computer più o meno valgono lo stesso. Magari il tuo è veloce il doppio, va bene, fa lo stesso. Vorrà dire che il mio sarà 2n quadro, tu sarà 1n quadro perché è veloce il doppio. Ma sinteticamente sarà sempre n quadro. Non è che col tuo risolvi i problemi mastodonticamente più grandi del mio. Ci metterai solo la metà del tempo, non esponenzialmente di meno, ad esempio. Quindi Um, diciamo che tutte queste varianti di questi programmi in qualche modo hanno un andamento asintotico della complessità dell'ordine di n4. asintotico al crescere di n per n molto grandi se avessimo un n piccolo no, questo calcolo qua non serve devo andare più nel dettaglio ma sull'n grande no, questo è quello che vale e ovviamente a meno di un fattore di scala moltiplicativo, una costante moltiplicativa. Dicevamo prima, se io avessi messo a posto il remove, guadagno il 10%. Ok, ti rimane sempre il fattoriale di un quadrato. Ma Lo scopriamo dopo. Quindi, per, eh, per formalizzare queste nozioni, no, in, in informatica teorica si introducono delle notazioni di questo genere, che sono in qualche modo copiate da quelle dell'analisi matematica, o grande, omega grande teta grande. Eh, sono delle definizioni molto semplici. O grande è il, un li, rappresenta un limite massimo sul tempo di esecuzione. Cioè nel caso peggiore, l'ordine di crescita della funzione che rappresenta il tempo è di una certa funzione. Quindi formalmente dico che f di n, che potrebbe essere il mio tempo di esecuzione, è O grande di G, se f cresce al massimo veloce come g. Quindi esiste da un certo n0 in avanti una, co una costante c che moltiplicata per g fa in modo che cg sia maggiore di f. Questa è la definizione di limite, niente di più. Quindi questa è la definizione esiste un c e un n0 tali per, cioè, per cui la mia funzione asintoticamente sia dominata dall'andamento di g. Quando dico o di n quadro nel caso del bubble, del bubble sort, sto dicendo che la crescita della mia funzione, magari è una funzione complicata, non riesco a scriverla, ma asintoticamente è dominata da una funzione n quadro moltiplicata in un opportuno coefficiente. Quello è un tetto oltre il quale la mia complessità non può scendere. Eh, attenzione che eh, bisogna scegliere lì il limite superiore corretto, perché io so, vi ricordate, no? dal primo anno tutti i calcoli che avete fatto con, il, con i limiti, gli infinitesimi, eccetera log di n alla seconda è una funzione che cresce molto poco no? cresce meno di n però tu puoi dire che è o di n formalmente è corretto, perché o di n assolutamente domina ma non solo domina, si allontana anche si allontana un po' troppo quindi se io avessi un algoritmo la cui complessità, il tempo di esecuzione scusate, la complessità non l'abbiamo ancora definita il tempo di esecuzione cresce come logaritmo di n alla seconda, gli farai un disservizio dire che è un algoritmo di complessità o di n. Certo, che è o di n, ma è anche o di qualcosa di meglio di n. Hm? Sono riuscito a far di meglio. Solo che, solo che ho scelto un upper bound magari facile da calcolare, ma non tanto realistico rispetto all'andamento del programma. Um, vabbè, qui no, vi. vi, vi vi salto i dettagli, e quindi eh, è interessante cercare di riuscire a pinzare meglio il vero andamento della del tempo di esecuzione del programma, ad esempio affiancando all'upper bound anche un lower bound e quindi si può definire questo che viene chiamato omega grande che è esattamente contrario cioè una funzione è omega grande di un certo ordine di funzione g se la funzione stessa domina, non è dominata, g da un certo punto in avanti con un opportuno coefficiente moltiplicativo. Quindi vuol dire che g di n rappresenta, diciamo così, un andamento minimo alla crescita della mia funzione f. Quindi vedete che queste due f e g si sono scambiate. Quindi un limite al contrario. Allora, di fatto, quando si fa l'analisi della complessità di un algoritmo, quello che si fa è di cercare, se riusciamo a trovare due funzioni, una che rappresenti l'upper bound e l'altra che rappresenti il lower bound, del reale tempo di esecuzione del mio programma, meglio ancora se riusciamo a trovare queste due funzioni uguali. Qua c'è sempre G e qua c'è sempre G, ovviamente moltiplicate per dei coefficienti opportunamente diversi in modo da distanziarle. Allora se io riesco a dire, a trovare una funzione g, che sia contemporaneamente upper bound e lower bound dell'andamento dell asintotico di crescita del mio tempo di esecuzione, allora vabbè la funzione vera del tempo di esecuzione magari è complicata, ma so esattamente in quale binario cresce. In questo caso mettere insieme l'omega grande e l'O grande mi dà il cosiddetto teta grande, no? la lettera teta sembra un po' la combinazione di una O con una omega, no? E allora in questo caso diciamo che F è esattamente dell'ordine di G. Non è inferiore a, non è superiore a D, ma è esattamente dell'ordine di G. Quindi in qualche modo F è teta grande di G se è pinzata tra due copie di G con coefficienti diversi. Oppure F può essere solo O grande di G se sta al di sotto, oppure può essere solo. Gran, eh, omega grande di G se sta solo sopra. Queste sono le notazioni che usiamo. Diciamo che l'omega grande mi dà il caso migliore. Cioè, di sotto, sotto di questo non può scendere. Quindi, anche se sono fortunato e mi è andato un problema facile da risolvere, questo tempo minimo ce lo spendo sempre. Asintoticamente su N grande. L'omega grand, eh, lo grande mi dà il caso peggiore. Beh, peggio di così non può fare, più su di questa linea non può salire. Il teta grande mi dà il caso normale, ti dà la, la, la crescita tendenziale effettiva. Ok, Vabbè, rimaniamo, come dicevo, saltiamo i dettagli. E quindi in pratica, a seconda del tipo di algoritmo, osserviamo varie tipologie di crescita, di ordine di crescita. A questo punto con la notazione teta grande o anche solo lo grande se ci fermiamo agli upper bound abbiamo buttato via tanti dettagli, ci concentriamo su qual è il termine dominante. Il termine dominante può essere lineare, può essere sublineare, cioè logaritmico, oppure una potenza minore di 1, una radice quadrata, capita raramente trovare algoritmi che abbiano radice di x. Per logaritmo sì. Oppure n log n, che cresce un pochino più del lineare polinomiale, quindi n quadro, n cubo, esponenziale o peggio. O peggio. Eh, qui ci sono alcuni termini di confronto che confrontano per diversi valori di n, n vale 10, 10 alla seconda, 10 alla terza, 10 alla quarta, 10 alla quinta, 10 alla sesta, quindi al crescere di n, qual è l'effetto dei vari tipologie di algoritmi. Ad esempio vediamo che un algoritmo lineare con complessità o di n, se con n uguale a 10 ci mette 10 microsecondi, con n uguale a 100.000 ci mette 0,1 secondi, con n uguale a 1 milione ci mette 1 secondo. Beh, ovvio che è più lento, ma tutto sommato gestibile. Ma se io lo stesso algoritmo ha una complessità n cubo, eh, 10 alla terza, 10 alla sesta, 10 alla nona, passo, passo dei millisecondi, velocemente ai secondi, velocemente ai minuti, Velocemente ai giorni e agli anni e alle migliaia di anni. Allora, mentre su un algoritmo lineare al crescere di n, basta avere un pochino più di pazienza, ma la soluzione la trovo, se già un algoritmo cubico, al di sopra di una certa dimensione, passiamo dai millisecondi al migliaia di anni, capite che a un certo punto mi fermo, quando il tempo di esecuzione supera, magari qualche ora non me lo posso più permettere, non mi interessa di più, non mi interessa più, no? se non così per pallino, come c'è stato il giorno, quest'anno sapete che il 14 marzo, no, il giorno di Pi Greco, il p Day, Google ha fatto la sparata che sono riusciti a, a trovare l'espressione di Pi Greco col numero, hanno battuto il record sul numero di, di cifre di Pi Greco calcolate, no? di, hanno detto che ci hanno messo circa 140 settimane di calcolo, ovviamente non di calendario, ma hanno n computer in parallelo, No? Che la cui somma totale del tempo di calcolo era di qualche centinaio di settimane a cosa serve? niente ovviamente no? battere un record a dimostrare che se, ci, se si interessa la soluzione reale del problema il tempo che ci metto a trovare una soluzione è quasi più importante che non la capacità teorica di riuscire a trovare la soluzione anzi non è quasi, è più importante e se andiamo sull'esponenziale ci fermiamo subito 10 eh? millisecondi e 3 per 10 alla 17 anni. Subito, al primo gradino. L'esponenziale è un muro. E non ci posso fare niente. Se passo da 10 a 100, non lo posso fare. Quindi questo ci bloccherà tantissimo. Nel senso che in molti algoritmi si cercherà sempre di mantenere L'ideale sarebbe la complessità lineare, un n log n in alcuni casi. Ad esempio, nel caso dell'ordinamento di vettori, gli algoritmi poco efficienti sono di complessità n quadro, quelli più efficienti sono complessità n log n. E si è dimostrato che non può esistere nessun algoritmo che sia più efficiente di n log n. Punto. Poi, poi si concorre sempre con lo più veloce e con lo meno veloce, perché qui stiamo solo parlando di tendenza sintotica. Eh? Però ci sono molti problemi di cui... Quando l'algoritmo noto, più efficiente, abbia una complessità esponenziale, siamo fregati, dal punto di vista pratico. Vuol dire che abbiamo una, una limitazione forte alla dimensione dei problemi che potremo mai in pratica risolvere. E come arriviamo a queste cose? Vabbè, ci sono tanti metodi di analisi, però noi troviamo un metodo di analisi molto semplice basato su cinque regolette. Dicono, ti approssimo quale potrebbe essere l'andamento della funzione T. Con questa regola, ogni istruzione singola del mio programma ha una complessità o di 1, costante. Se faccio una print line è costante, se faccio eh, 3 più 2 ha una certa complessità, costante. Poi quale sia questa costante non ci interessa, il fatto che regola 2 Istruzioni diverse abbiano tempi di esecuzione diversi, quindi fare 3 più 2 è un conto, fare 2 alla seconda per, terza, per 3 alla seconda e prendere il logaritmo di questo, ovviamente ha un, richiede alla CPU un tempo maggiore, se cioè deve fare il calcolo in virgola mobile, eccetera. Ignoriamo questa differenza, per noi è sempre O di 1, O di 1 più O di 1 no? come sempre nel calcolo infinitesimale, in questo caso nel calcolo infinitesimo. Ehm, si, si, si ignorano queste differenze nelle costanti. Regola 3. Se ho un'istruzione condizionale, if else, calcolo la complessità del ramo if, calcolo la complessità del ramo else e prendo il peggiore tra i due. Regola 4. Se ho una sequenza di passi, quindi un'istruzione, punto e virgola, un'altra istruzione, punto e virgola, un'altra istruzione. La complessità è data dalla somma delle complessità dei singoli passi, ricordandoci che lo grande mangia, per cui se io ho F una, un passo della funzione che ha complessità F, un altro passo subito dopo, che viene eseguito dopo in sequenza, eh? non in alternativa. Ehm, in sequenza ha complessità N cubo, l'insieme della procedura avrà complessità F più G n cubo più n quadro, ma n cubo più n quadro è o grande di n cubo. Quindi conta sempre solo il termine asintoticamente più dominante. Quindi siamo sempre nel caso peggiore. Alla fine, suona un po' strano, ma avere istruzioni condizionali, cioè degli if che faccio o questo o quell'altro, oppure fare questo e anche quell'altro, asintoticamente è la stessa cosa. Perché in entrambi i casi vado a vedere qual è il termine dominante tra i due, che poi in un caso uno dei due lo esegue, l'altro no, e nell'altro in caso invece lo eseguo sempre entrambi, ma nel caso peggiore no, conta come se avessi fatto sempre quello più, più pesante. E poi ci sono i cicli. Allora, se io ho un'istruzione all'interno di un ciclo e questo ciclo viene eseguito n volte, allora la complessità sarà n moltiplicata la complessità della singola iterazione, no? che è quasi intuitivo. Quindi, ad esempio, proviamo ad applicare questa cosa a questo semplice ciclo annidato. Allora, questa è una istruzione semplice a cui attribuiamo una complessità O di 1, che però è messa dentro un ciclo che viene ripetuto n volte. Quindi questa è la complessità O di n. Poiché questo è annidato dentro l'altro, le complessità si moltiplicano e quindi questa è una complessità n per 1, cioè n. Poi a sua volta questo è dentro un ciclo che ha, viene eseguito n volte, quindi questo O di n è dentro un ciclo che viene eseguito n volte, quindi ha una complessità O di n perché fa n volte l'operazione di incremento e di confronto. L'annidamento di questo dentro questo fa sì che complessivamente abbiamo una complessità di n, 4 n per n, quindi due cicli annidati, danno una complessità n quadro. Quindi la complessità cresce non tanto col numero di righe di programma, ma col livello di annidamento. Oh, tra l'altro la ricorsione è un modo particolare di annidare le cose una dentro l'altra. Eh? Non abbiamo dei for, ma abbiamo una funzione che chiama n volte quell'altra. Ecco, eh, ci sono poi casi più complicati, nel senso che uno dice, qui vedete che u uguale 0 u minore di n, quindi il ciclo interno viene eseguito sempre n volte. Ma magari vogliamo una soluzione più efficiente in cui il ciclo interno viene eseguito n volte, poi n-1, poi n-2, poi n-3, poi n-4, per esempio. No? L'ordinamento dei vettori si fa così. Qui vedete che in questo caso il punto di partenza del, del, dell'indice U non è 0 ma è t. Quindi la prima volta con t uguale a 0 viene eseguito n volte. La seconda volta con t uguale a 1 viene eseguito n-1 volte e così via. Quindi questa complessità qua sarà un n-t, il numero di volte che viene eseguito. Allora, come faccio a calcolare? Vale la regola del prodotto? Beh, se volessi essere preciso dovrei dire, no, ma allora il numero di volte che questo viene eseguito è uguale a n più n-1, più n-2, più n-3, più n-4, eccetera, eccetera. Che mi dà una formula del tipo n per n 1 mezzi, Che gira e rigira è sempre n quadro, come ordine di grandezza. Quindi sicuramente questo fa la metà delle operazioni. Non ne fa N quadro, ma ne fa N quadro mezzi, meno ancora un pezzo, meno della metà. Astintoticamente è uguale. Praticamente è migliore, eh? se posso scegliere questo o l'altro è meglio scegliere questo. Che da un'ora diventa mezz'ora. Ma non possiamo sperare che con questo miglioramento di un fattore 2 si possa arrivare a risolvere dei problemi su una scala significativamente più grande rispetto all'altro caso. No? Sono tutte costanti che benvengano, benvenga è giusto ottimizzare, ma non cambia la sostanza di, del valore massimo di n a cui si riesce praticamente ad arrivare. Questo è un altro esempio di un vettore che prima viene azzerato e poi, diciamo così, ordinato o cose di questo genere, quindi abbiamo una passo odn in cui semplicemente azzero le celle, un passo odn quadro in cui, ragiono su tutte le coppie, la regola della somma mi dice che poiché ho due blocchi in sequenza dovrò fare la somma delle complessità eh, corrispondenti. E quindi eh, la somma mi dà, devo trovare qual è il termine dominante della somma che è sempre N4. Quindi questo passo di azzerare il vettore prima non pesa sulla complessità. Ovviamente è tempo vero spe speso ma asintoticamente non mi cambia la complessità. Anche se questa operazione fosse complicatissima, eh? l'avevamo visto prima nel nostro metodo ISMAGIC, che comunque fa tanti loop, tante cose, alla fine non contribuiva per nulla alla complessità, perché rispetto all'altro che era più grosso, lui spariva. E qui analogamente qui c'è un IF che in un caso deve eseguire del codice con complessità lineare e in un altro caso deve eseguire un'istruzione semplice, quindi con complessità costante. Ovviamente tutto questo cosa sarà? Sarà il massimo tra questi due e quindi ODN. Dentro un ciclo che viene eseguito n volte fa n quadro. E così via. Quindi questo qua, in un certo senso, queste regolette sono un pochino un coltellino svizzero che ci permette no, di guardare il codice e farci già un'idea della sua complessità. Essenzialmente andando a guardare i cicli anidati. Principalmente questo è un po' l'indicatore. No? di quali sono i fattori che fanno crescere la moltiplicazione ehm, questo per quanto riguarda il codice semplice voi mi potete chiedere ma da dove, da dove possono saltare fuori gli esponenziali? cioè tu mi hai fatto vedere che la complessità o si somma o si moltiplica quindi alla fine avrai n quadro, n cubo, n quarto ma sempre polinomiale da dove salta fuori l'esponenziale? È dalla ricorsione non solo, ma la ricorsione è sicuramente è un punto in cui salta fuori. Noi avevamo visto una ricorsione di questo genere. Questo è lo schema generale delle slide che abbiamo visto la settimana scorsa. Qualunque problema ricorsivo, grosso modo, si riconduce a questo schema. Adesso proviamo ad applicare no, il metodo di analisi della complessità a questo schema generale. Allora, qui avevo detto, divido il problema... Per ogni sottoproblema risolvo le sottosoluzioni e ricombino. Diamo dei nomi. A è il fattore di decomposizione, di branching. In quanti, dato un problema, a qualunque livello della ricorsione, in quanti sottoproblemi lo divido? E, B, B, quanto ciascuno dei sottoproblemi è più piccolo del problema di partenza? Io potrei dividerlo in 10 sottoproblemi, ciascuno dei quali non è un decimo, ma magari solo un quinto o solo un quarto del problema di partenza. Dipende quanto è facile decomporlo in modo netto. Quindi A e B mi dicono, mi dicono come faccio la decomposizione dei problemi. Dato un problema, ricorsivamente, quanti ne ho alla ricorsione sottostante e quanto ciascuno di questi problemi è più piccolo in termini di n, no? del valore n ovviamente è la dimensione del problema originario, poi abbiamo il metodo solve, che è la nostra procedura ricorsiva, di cui vogliamo sapere qual è la sua complessità. Quindi il TDN, la nostra incognita è qual è la, la complessità di questa funzione. Noi chiamiamo tre altre funzioni, che sono solve trivial, cioè risolvi la soluzione nel caso semplice, nel caso terminale, quando oramai devi solo dire se il problema è risolto o no, e ipotizziamo che sia sempre θ di 1 essenzialmente una costante o quasi una costante. Se no, non sarebbe trivial, no? Per definizione, se, non sarebbe, se la soluzione non è banale da trovare su un problema di ridotto a quelle dimensioni, non è banale, allora andiamo ancora avanti con la ricorsione. E poi però abbiamo visto che dividere e ricombinare soluzioni ha un costo, no? nel no? nostro caso il backtracking, che serviva per rimettere a posto le, le ricorsioni, aveva un costo del 10%, quindi non è detto che sia costante. Chiamiamo D la complessità della divisione e C la complessità della ricombinazione. Vabbè, abbiamo dato un po' di simboli e questo ci permette di annotare questo codice dicendo che tdn è la complessità di solve, qui c'è un if, un if in cui in un ramo c'è tt di 1, nell'altro ramo c'è un loop, un ciclo, che viene eseguito a volte, perché a è il numero di sottoproblemi che ho generato, quindi questo ciclo viene eseguito a volte. Dentro che cosa fa? Eh, per ciascuna volta chiama la funzione solve. Che complessità ha la funzione solve? T, che è la nostra funzione ignota, ma fa lo stesso, è sempre, sempre T. Però questa T lavorerà non sul problema N, ma sul problema N diviso B. Quante volte è più piccolo il problema? Quindi questa cosa qui mi dà una complessità pari ad A moltiplicato T di N su B. Più, perché viene fatto prima, di DN più c di n quindi la complessità di n o l'if se sono sul caso terminale è teta di 1 se non sono nel caso terminale o dividi più fai a volte la chiamata ricorsiva su un problema n volte, b, b volte più piccolo e poi ricombina quindi di fatto è un'equazione della ricorrenza nel senso che Lasciamo perdere questo caso particolare del, del tetra, del costante, abbiamo che Tdn uguale una cosa in cui compare Tdn meno B moltiplicato per A. Allora, a seconda del valore della complessità di D e C e dei valori di A e B, abbiamo un ventaglio di casi enorme. Se siamo fortunati, ma davvero fortunati nel caso in cui la divisione e la ricombinazione abbiano una complessità lineare o al più lineare, allora complessivamente il nostro algoritmo avrà un tempo di esecuzione n log n. E in altri casi no. E quindi bisognerà di volta in volta scrivere questa espressione e cercare di risolverla con dei metodi che tra l'altro i matematici non ci insegnano a, ad applicare no? come far risolvere questo tipo di, di equazione della ricorrenza. Però se, lo, se guardiamo il cuore e abbiamo t di n, una funzione, che è uguale a volte la funzione stessa moltiplicata per, per un coefficiente. Qui questo ovviamente a volte è tira fuori un esponenziale. Nel nostro caso del quadrato magico, Abbiamo un problema n e lo dividiamo in n sottoproblemi. Pardon, n che cos'è? Sarà 16. Ok? Quindi, se la mia dimensione, il mio problema è grosso n quadro, lo divido in n sottoproblemi, n quadro sottoproblemi, ciascuno dei quali, però, non è n quadro volte più piccolo, è n-1. Io ho il quadrato da 16, lo divido in 16 sottoproblemi, ciascuno dei quali è un quadrato da 15. Quindi è 15 sedicesimi volte più piccolo. Non è un sedicesimo più piccolo. Divido un problema in A 16 problemi, ciascuno dei quali B è appena più piccolo di quello precedente. E quindi il fatto che io devo dividere in tanti problemi, ciascuno dei quali è quasi uguale a quello precedente, e sì è un pochino più piccolo, ma quasi, fa sì che questa equazione di ricorrenza mi dia come risultato qualcosa che cresce fortemente. In particolare, se guardiamo il codice, perché noi abbiamo il codice, potremo, di genere, che chiama cerca, vediamo che ogni volta facciamo n quadro, fino ad n quadro, chiamate, di un problema che è solo di una dimensione più piccola. Noi sappiamo che cosa stiamo facendo, stiamo calcolando tutte le possibili permutazioni. Quindi al primo livello scegliamo un numero tra 1 e 16, al secondo livello scegliamo un numero tra 1 e 15 che sia diverso da quello precedente e così via. E quindi alla fine quante soluzioni avremo? Ne avremo 16 fattoriale. perché sono tutte possibili permutazioni riordinamenti dei numeri da 1 a 16. Ma 16 non è n, perché n vale 4. Quindi il nostro programmino avrà una complessità che è il fattoriale del numero di caselle del quadrato. E il numero di caselle del quadrato è il quadrato del lato. Quindi questo qui avrà una complessità scriviamo qua un commento di questa procedura ricorsiva. E sarà o grande ma anche teta grande di n al quadrato fattoriale. n al quadrato fattoriale e se n fattoriale già cresce più in fretta di un esponenziale figuriamoci il fattoriale di n al quadrato allora con n uguale 3 con n uguale 3 abbiamo 3 al quadrato che fa 9 c'è il fattoriale sta roba qua? Sì. E con n uguale a 3 il nostro programma ha semplicemente dovuto calcolare 362.000 opzioni. Con n uguale a 4 al quadrato fattoriale, eh, questo qui ci metterà sono quante opzioni sono, Abbiamo detto unità, migliaia, milioni, miliardi. Migliaia di miliardi, sono 20 anzi 21 miliardi di casi diversi da analizzare. Che rispetto ai 300 mila malcontati del quadrato 3x3 sono, è un problema 70 milioni di volte più complicato, più lento. E quindi è giusto che da qualche millisecondo, Passiamo qualche settimana, non so se lo posso fare con 5, perché viene fuori. Ok, viene fuori una cosa che anche rispetto al, al, ai miliardi di prima, alle decine di miliardi di prima, abbiamo ancora. Cioè se da 3 a 4 la complessità è aumentata di 70 milioni di volte, qua secondo me siamo aumentati di circa 100 miliardi di volte. Quindi non, è, non solo aumenta, ma esp eh, esponenzialmente, aumenta più che esponenzialmente. Cioè il, fa il fattore di complessità maggiore di volta in volta eh, cresce a sua volta esponenzialmente. No? Eh, quindi su questo non mi cimento assolutamente. Quello che stiamo cercando di fare per ottimizzare i ragionamenti che facevamo prima empirici, alla fine in qualche modo cercano di, di giocare su questo. Vabbè, la divisione, la ricombinazione non è che posso farci molto, in questo caso sono praticamente banali. Ma A e B ci posso giocare. Ad esempio il discorso di fermare la ricorsione prima... Significa che il mio A non è più 16, ma alcune volte lo metto a 0, cioè nel senso che dato un problema non genero più sottoproblemi. Quindi cerco di generare la ricorsione in modo da ridurre, cioè due cose che posso fare, ridurre il fattore di branching, cioè dato un certo livello di ricorsione fare, ridurre il numero di chiamate che faccio alla procedura ricorsiva sottostante. E l'altro cercare di ridurre il più possibile la dimensione del sottoproblema certo che gli passo, in questo caso non credo che si possa fare, non ho in mente come, però se riesco a diminuire A ed aumentare B in qualche modo, quindi ad ogni livello di ricorsione generare meno problemi e di dimensione più ridotta, più abbattuta rispetto ai problemi originari, eh, vinco. Dipende molto dal problema, ad esempio c'è il problema banale della ricerca dicotomica, no? pensate di ricercare un valore all'interno di un vettore ordinato, in cui guardate a metà, ricorsivamente, dite: eh, il valore di metà è più grande o più piccolo di quello che, quello che avevamo fatto per giocare all'indovina al, il numero. No? È più grande o più piccolo? Se è più grande butto via una metà e mi concentro sull'altra metà. Allora in questo caso è un algoritmo che si può formulare in modo ricorsivo dove a è 1, ad ogni tentativo, quanti tentativi successivi devo fare? uno solo, non devo provare a sinistra e a destra perché sulla base del risultato che vedo vado o solo a destra o solo a sinistra ma B è 2 perché ogni volta che vado al passo successivo ho un vettore che è grosso la metà allora quando A è piccolo e B è grande, relativamente A uguale a 1, B uguale 2 ho una complessità che è il logaritmo di n logaritmo sublineare quando O uguale 1, B uguale 1, di solito è una complessità lineare, e quando a è, più piccolo rispetto B, cioè, pardon, a è più grande rispetto B, e a B, comincio ad avere delle complessità che sono superlineari, tendenzialmente esponenziali. Non ci posso far nulla, cioè, posso cercare di migliorare, mitigare, ma il caso peggiore sarà sempre quello, sarà sempre esponenziale. Quindi, come dicevo all'inizio dell'ora, io ho buone speranze che lavorandoci... I quadrati di lato 4 riusciamo a risolverli e basta. Non oso dire, e anche lavorandoci di più riusciremo a risolvere anche quelli di lato 5. O affrontiamo il problema dal punto di vista analitico, matematico, ci sono altre, tante altre cose che si possono scoprire. Eh. Tutte le simmetrie non le stiamo usando. No? Se io ho scoperto che una certa combinazione in orizzontale, me la trovo più tardi in verticale, è inutile che vada a esplorare anche quella, perché in realtà, per simmetria, l'avevo già esplorata prima. Però le simmetrie, quante sono? 8. Vuol dire che riduco lo spazio di un fattore costante, 8. Che va bene, vuol dire passare da 16 settimane a 2, ho ridotto in un fattore 8, bello, è utile. Passare da 12 milioni di anni a 6 milioni di anni, <ride> non mi serve a niente. Quindi quando supero un certo livello di complessità non ci posso più far nulla perché proprio è il problema che intrinsecamente ha quella complessità. Noi possiamo avere una complessità elevata perché abbiamo implementato male l'algoritmo, siamo stupidi noi, l'abbiamo fatto male, ma, oppure perché è il problema stesso che non può essere risolto in modi più efficienti di quello. Allora questo lascia, noi non ce ne occupiamo in questo corso, ma lascia spazio a tutti gli algoritmi di soluzione approssimativa. Ok, io so che non avrò di sicuro milioni di anni a disposizione per fare i quadrati del lato 5, ma magari non tutto. uno riesco a tirarlo fuori in un tempo inferiore, o uno che si avvicini a un quadrato del lato 5, non è magico, ma è quasi magico, rilassiamo dei vincoli per trovare una soluzione approssimata. Quindi c'è tutta una branca dell'ottimizzazione che si accontenta è contento per modo di dire, nel senso che va già bene così, di trovare soluzioni approssimate, non ottime, a problemi anche complessi, di complessità elevata, in un tempo accettabile. Dove quindi una variabile in più, un input in più, non è solamente il problema da risolvere, ma quanto tempo ti do per risolverlo. E tu tirami fuori il meglio che sai fare in quel tempo. Ecco, l'approccio ricorsivo in questi casi non è sicuramente il più adatto. Perché è stupido. Perché l'approccio ricorsivo dice... Mettiamo un 1 lassù, ma è la scelta più furba mettere un 1 lassù? Boh, può darsi, eh? Può darsi sì, non lo so. Però l'algoritmo ricorsivo non fa nessuno sforzo per eh, capire cosa è meglio mettere dove, Va in modo diciamo così abbastanza cieco. Ok, quindi questo purtroppo ci sconforta. Questi numeri qua con tanti zeri ci sconfortano, dall'altra parte ci confortano perché dicono, vabbè, se è proprio. Eh, il problema è, così, è intrattabile, non è colpa mia che non ci riesco a risolverlo, però ci danno dei limiti che ci fanno capire fin dove riusciamo ad arrivare e quale tipo di problemi possiamo affrontare o no. Quando le prossime settimane cominceremo a affrontare i grafi, ad esempio, quindi sono strutturati più complessi, su cui gli algoritmi di lavoro sono più complessi, vedremo proprio che ci sono alcuni algoritmi che hanno una complessità lineare, quadratica, polinomiale, in alcuni casi addirittura sublineare, e allora... Sarà un attimo anche su grafi molto grandi e altri che riconosceremo già subito come algoritmi di complessità esponenziale e non ci verrà neanche in mente di, di provare ad applicare su grafi gra più grandi e quindi certi tipi di, di domande impariamo a non farcele perché sappiamo che non hanno risposta. Ok, io oggi mi fermo qui.